Buonasera, benvenuti, buonasera Marco, benvenuto, grazie, grazie del tuo tempo. Grazie a te Vincenzo. <ride> allora, intanto ci salutiamo così in modo non ufficiale perché si stanno collegando i nostri amici e abbiamo un leggero ritardo, come sempre, tra quello che vediamo noi e quello che si vede su Facebook e approfittiamo di questi primi minuti anche per condividere la diretta su pagine, profili, eccetera. eccetera. Intanto abbiamo la certezza di essere online con grande qualità ed iniziamo ufficialmente la nostra diretta. Qualche minuto ancora, giusto il tempo di stabilizzare il tutto, di andare in perfetta connessione tra quello che diciamo e quello che arriva, per non far perdere nulla ai nostri amici da casa che ci stanno seguendo, che intanto vedo stanno anche aumentando. Benissimo, ciao Giovanna, non c'è l'audio, non c'è l'audio di chi? Qual è l'audio che non si sente? Dateci un feedback su questo. Qual è l'audio che non riuscite a sentire, Giovanna? Qual è? La mia voce si sente? Marco, proviamo a fare un, un test anche con la tua, sì, io ti sento. Io stavo, stavo tra l'altro osservando che qui non mi dà la notifica della diretta sul mio cellulare, eh ok adesso dovresti vederla perché c'è questo leggero ritardo vedi sulla pagina dovresti averla adesso aggiornandola dovrebbe venirti fuori vediamo vediamo forse vediamo se, se mi parte ok abbiamo allora sto guardando ma anche Marco si sente quindi ok abbiamo regolarizzato anche l'audio <ride> Stavo guardando qui, non, um, non mi vedo, non vedo la, la diretta online. Non la vedi online? Io chiedo ai nostri amici qualche secondo di pazienza. Per C'è online, c'è Marco, ti posso dare conferma che c'è? Se aggiorni la pagina dovresti vederla. Sì, sì. Io pr sto provando a, ricar a ricaricare la pagina. vediamo un po', oh, aspetta un po' questa, in diretta ora, vediamo. Benissimo, benissimo, buonasera intanto a tutti gli amici che si stanno connettendo, benvenuti, questa è una diretta particolare questa per sera. Eh, perché faremo delle cose che adesso vi accenneremo, quindi ci siamo presi qualche minuto in più di organizzazione, proprio perché faremo spensione live, e quindi per fare sperimentazione abbiamo dovuto preparare tutto un ambaradan per darvi qualità. Allora, siamo pronti. Marco buonasera e benvenuto, benvenuto a Marco Luzzatto su Psicologicamente, grazie. Grazie Vincenzo, buonasera a te, buonasera a Viviana, buonasera a Giul Giovanni Giovanni, l'ho appena conosciuta, buonasera a tutti gli amici che ci stanno eh, vedendo e ascoltando in questo momento. Benissimo, allora i nostri amici da casa non vedono ancora né Viviana né Giovanni, perché iniziamo la diretta parlando appunto di metavisione con Marco ma come vi avevamo promesso, questa sera faremo sperimentazione live, tra qualche minuto inseriremo Giovanni eh, eh, e Viviana, eh, persone professioniste di questo mondo eh, dell'ipnosi, che porterò in ipnosi. Cosa faremo questa sera Marco? Andremo a fare qualcosa di molto molto particolare, Dici qualcosa in più tu e parliamo un attimo innanzitutto di cos'è la metavisione. Dunque, la metavisione è essenzialmente una tecnica medianica che prevede l'utilizzo di strumentazione tecnologica. Praticamente noi andiamo a livello quantistico a catalizzare, a canalizzare eh, tutte le frequenze, le energie presenti nell'ambiente. Diciamo che dire presenti nell'ambiente è alquanto limitante perché eh, in realtà si parla proprio di veri eh, processi che ancora Devono essere diciamo ben studiati dal, dagli organi scientifici Ma quello che è interessante è osservare di volta in volta e questa tra l'altro è la prima volta che la facciamo eh, che Io la faccio Coopero con delle persone a distanza in questo in questo modo e sarà interessante vedere e osservare appunto che cosa emerge perché diciamo che questo tipo di tecnica Ehm, eh, catalizza mh, in genere eh, volti molto antropomorfi quindi in questo caso eh, chiaramente è chiaro, noi potremmo ipotizzare che c'è proprio un eh, desiderio ancestrale da parte di queste entità, di queste intelligenze di volersi proprio mostrare in video no? chiaramente perché dico questo? Perché in realtà questo tipo di sistema si presta a ricevere anche immagini anche di altro genere però diciamo che durante queste sessioni specifiche principalmente tutta l'energia che eh, viene eh, emessa, ricevuta e da noi e da loro, perché è un vero e proprio, come ho detto altre volte, eh, handshaking, cioè per questa stretta di mano a livello energetico, eh, viene praticamente eh, utilizzato proprio per formare al massimo eh, ciò che si può formare a seconda della qualità delle energie. Quindi chiaramente eh, a seconda della qualità delle frequenze, noi possiamo tenere volti verosimili come volti magari in stile ehm, cartunesco, quindi dalle tinte piatte. C'è anche sì. da dire questo, Vincenzo, ed è una doverosa premessa. In genere io quando devo sperimentare, chi mi conosce già lo sa, ho qualche difficoltà alcune volte di nel, nel dialogo, perché chiaramente questo tipo di um, tecnica eh, esige eh, una preparazione psichica particolare che ti, ti, ti, ti, ti estranea. Certo, certo, <ride> è, è chiaro. Cosa, però diciamo che ehm, le frequenze sono molto ferventi, per così dire, quindi sarei <ride> veramente curioso di vedere eh, che, cosa, che cosa, verrà, cosa verrà fuori questa sera. Abbiamo Io avuto sì. grandissimi precursori nel campo della metavisione, principalmente, il termine eh, metavisione è un termine per semplificare, il, un altro termine più specifico che è la transcomunicazione strumentale video. E uno dei grandi eh, ricercatori e pionieri nel campo di questo, della, tran della transcomunicazione strumentale video è stato Klaus Schreiber. Io mi sono eh, molto ispirato ai suoi studi per poi arrivare nel, um, nel, diciamo, nel, nel, nel generare questo tipo di... Eh, che poi nel tempo si sono evo evoluti ecco. pesto, pesto. quindi è molto interessante siamo già alla versione Blender 4.0 e quindi vedremo le successive versioni che cosa, che cosa, che cosa comporteranno che cosa, eh, con quale qualità arriveranno insomma, questi, questi segnali, segnali eh. che comunque nell'arco del tempo stanno aumentando la loro forza certo. gli argomenti annessi sono, sarebbero tantissimi tantissimi. Potremmo parlare, se vuoi, di fa fare una breve storia della, della transcomunicazione strumentale video e, o, o transcomunicazione strumentale in, ge in generale, ma ci vorrebbe, ci vorrebbe molto tempo. Certo. Diciamo che a livello psichico e metapsichico, eh, spesso e volentieri, eh, osserviamo anche nel campo del nostro gruppo di ricerca che è il Progetto Mebius, osserviamo che c'è sempre un'affinità eh, su, eh, relativo proprio alla tipologia dei risultati in base all'argomento trattato quindi per questo si è ritenuto opportuno fare una, una sperimentazione di questo tipo per vedere effettivamente se ci sono dei livelli di coerenza certo. eh, corretti cioè coerenti certo. appunto certo. Io ho con dei canali con dei canali che sono in realtà sempre aperti sui quali noi andiamo a sintonizzarci con eh, chiaramente certo. modificando le frequenze del nostro campo energetico certo, io volevo okay. mh, specificare alcuni passaggi ai nostri amici innanzitutto durante la sessione tra poco eh, entreremo nel vivo quindi eh, io porterò in induzione in trans due persone per cui non risponderò ai messaggi fino alla fine della, della diretta poi risponderemo ai messaggi dopo quando avremo finito eh, primo punto. Secondo punto cosa accadrà? Noi siamo tutti connessi, quindi tutte le nostre energie, non esiste il posto in cui ci troviamo perché noi siamo connessi alle energie universali, quello che riusciremo a catturare, a captare sarà un qualcosa che arriverà comunque da un insieme di energie. In particolare però le persone che porterò in trance le guiderò verso un'induzione, una, una sessione di ipnosi investigativa. Cioè, Andremo a vedere se si manifesteranno presenze, esseri, entità, eh, anime, energie in generale. Lo andremo a vedere, ce lo faremo dire, faremo in modo che entrambe ci daranno la loro versione, saranno versioni diverse e perché no, a volte diventano anche concordanti se queste due anime riusciranno a mettersi in connessione l'un con l'altra. È una delle sperimentazioni che vogliamo fare, cosa che abbiamo già fatto. In più, la massima esposiz esposizione di questa nostra sperimentazione sarà se riusciamo addirittura a percepire qualche, eh, qualche entità, qualche presenza particolare a livello di eh, ipnosi e riusciamo anche a catturarla a livello di immagini. Sarà, sarebbe la massima eh, diciamo, eh, <ride> aspirazione di questa sessione. È una sperimentazione, quindi come diceva Marco andiamo a vedere insieme cosa accadrà. Bene. Vuoi che, vuoi che no, stai dando la parola a me in questo momento? Sì, se vuoi dirci qualche altra cosa, altrimenti partiamo perché capisco che tu sei già no, no, in uno no, stato no, alterato di fatta... coscienza. Sì, sì, sì, sì. sì. E devo, essere, devo essere molto attento in queste fasi perché la mia attenzione è da un'altra parte. <ride> <ride> veramente. Allora, praticamente, nel corso dell'intera dell sessione eh, ipnagogica o di ipnosi, come la possiamo, come la possiamo definire? di ipnotica sì? <ride> Ipno ipnotica, ok, ipnotica eh, io eseguirò delle sperimentazioni di metavisione e condividerò, visto che siamo in multiregia, lo schermo e anche un'altra inquadratura, così voi potrete vedermi mentre sperimento e vedrete alcune fasi anche della scansione, dei fotogrammi quindi vedremo effettivamente in diretta che cosa emergerà quindi io sperimenterò la metavisione che consta proprio nell'utilizzo di questa macchina, eh, il Blender, che genera questo flusso, questo flusso caotico, di, eh, che potrebbe essere definito come un noise luminoso mandato completamente fuori fuoco, che crea questa perturbazione video, che ad un certo punto comincia a cambiare le sue caratteristiche. E questa è una cosa che principalmente viene vista dallo sperimentatore, chiaramente. L, però principalmente potrete vedere anche voi in alcune fasi, quindi vedrete esattamente quello che vedo io, potrete vedere anche la scansione in diretta dei fotogrammi, quindi io registrerò eh, fase per fase alcune ispezioni di questo, di, di questo segnale eh, con una fotocamera esterna e successivamente andrò a scansionarle, quindi eseguirò delle registrazioni che poi verranno scansionate e vedremo se ad un certo punto tra un fotogramma e l'altro emergeranno delle, degli extra, delle immagini. <ride> Principalmente ribadisco, di solito in queste fasi di contatto si ricevono eh, soprattutto dei, dei volti, volti antropomorfi, quindi molto oggettivi, eh, molto oggettivi. Stiamo parlando di strutture oggettive non pareidoliche, quindi... Eh, non, eh, qui si lascia poco spazio all'illusione eh, all visiva, assolutamente. Benissimo, sì, allora noi so, siamo... Già, dall'altra parte, ma... <ride> vediamo Questa vediamo. <ride> allora noi siamo pronti l'unica cosa come dicevo saluto tutti gli amici che si sono connessi perché poi non riuscirò più ad essere concentrato sui messaggi poi mandateli perché poi alla fine della trasmissione eh, andremo poi a commentare quando sarà finita vi risponderemo comunque intanto se avete domande fatele e seguiamo noi presteremo molta attenzione perché Marco da un lato io dall'altro avremo delle cose importanti su cui essere concentrati per far sì che tutto vada per come vogliamo che vada quindi un caro abbraccio a tutti gli amici che ci stanno salutando, siamo pronti, io tirerei immediatamente in gioco Viviana e Giovanni che arrivano con le loro immagini, ci salutano ancora in fase razionale per poi entrare <ride> nello stato ipnosi. Parlerò con Ciao. entrambe eh, come se fossero una sola persona perché l'obiettivo è guidare una sessione unica che porti entrambi nello stato di ipnosi. Partiamo pure. Rilassiamoci, abbandoniamoci, prego entrambe di mettere le mani sul petto in modo da avere la mano sinistra verso la telecamera, benissimo, ok, benissimo, occhi chiusi, rilassate, respirate profondamente, prendi l'aria dalla bocca, l'aria entra nel petto, si espande e ogni volta che esce il rilassamento raddoppia. Respiro dopo respiro il corpo è sempre più abbandonato e rilassato. Ti concentri solo sul respiro senza modificarlo e mano a mano che ascolti la mia voce, ti accorgi che qualcosa nel tuo corpo inizia a modificarsi, a cambiare. Il corpo è sempre più pesante. I tuoi piedi sono pesanti come il piombo. Questa sensazione si estende ai polpacci, Arriva alle ginocchia e diventano pesanti le gambe. È pesante l'addome. Il busto. Le spalle, le braccia e le mani sono pesanti come il piombo. Si rilassa il collo, ogni muscolo, ogni tendine, ogni nervo. Si abbandona lasciando la testa senza sostegno, completamente abbandonata e rilassata. Si rilassano i muscoli della fronte, le guance, le mascelle. ti accorgi che la bocca può lasciarsi andare liberamente, non ha più bisogno di essere serrata. Diventano pesanti gli occhi, le tue palpebre, quelle sottili membrane che separano il mondo esterno dal mondo interno, sono pesanti come il piombo. Talmente pesanti ti sembrano attaccate come da colla, talmente attaccate che ti sembrano incollate, incollate l'una all'altra per avvolgere, proteggere e riscaldare i tuoi occhi. Ed ora al mio tre. Starai di fronte ad una grandissima scalinata, con un bellissimo tappeto rosso, fortemente illuminata. Potrai salire o scendere ai 100 gradini numerati. Ogni gradino che percorrerai ti porterà sempre più giù in profondità. Ogni volta appoggerai il piede, sentirai che questo stato raddoppierà al mio 3. Uno, due, tre. Gradino dopo gradino. Gradino dopo gradino. Caro inconscio. Quando stai percorrendo la scalinata, muovi l'indice della mano destra. Ok. Benissimo. Gradino dopo gradino, sempre più in profondità. In fondo alla scalinata inizi a percepire un comodo, morbido materasso. Pronto ad accogliere il tuo corpo per farlo abbandonare ulteriormente. Caro inconscio, quando sarai giunto vicino al materasso, muovi l'indice della mano sinistra. Bene. Ed ora il mio 3. Ti abbandoni su quel materasso e immediatamente, come se sul tuo corpo ci fosse un bottone, uno switch, on-off, disattiverai ogni muscolo, ogni tendine, ogni organo, non necessario alla tua sopravvivenza, fino al momento in cui non ti darò io un segnale. Uno, due, tre, su quel letto, su quel materasso, completamente abbandonata e rilassata. Disconnetti totalmente la del tuo corpo e ti ritrovi in un contenitore senza spazio e senza tempo, completamente distaccata dalla materia. Ed ora, caro inconscio, lascerai solo la possibilità di rispondere alle mie domande. Il resto del corpo sarà completamente distaccato. Viviana, cosa ti arriva? Cosa vedi? Cosa percepisci? Cosa senti? In questo momento vedo un prato. In un prato? Cosa stai facendo? Mi sto guardando intorno, vedo tipo degli alberi di, di fianco a me. Quanti anni hai? Osserva i tuoi piedi, grandi o piccoli? Piccoli. Quanti anni più o meno? Sette. Maschio o femmina? Guarda i tuoi vestiti. Non ho vestiti. Non hai nulla addosso? Guardati bene intorno. Qualche dettaglio che ci faccia capire in che epoca ci troviamo. osserva il tuo corpo, c'è un castello tipo, osserva il tuo corpo, sei maschio o femmina? Maschio, maschio, ok, inizia a girovagare in questa zona, finché non ti farò la prossima domanda, prendi dettagli, Gianni cosa ti arriva, dove ti trovi, cosa vedi? è uno spazio di luce in compagnia di, di un maschio ok in che dimensioni ci troviamo? E sento il cuore forte cos'altro vedi? sono in un è come se fosse una stanza tutta illuminata bianca, sono sdraiata su questo letto su questo coso bianco e c'è questa figura maschile davanti è come se avessi tutto bianco non riesco a capire dove però c'è questa figura con me è una figura che riesci a riconoscere non ha forma bianco come lo spazio ma riesco a capire che c'è perché la sento che è lì ok a quanta distanza da te si trova? È accanto a me. Accanto a te. Riesci a toccarla? No, perché non ha corpo. Non ha corpo. È energia. Siamo in una dimensione di energia. Dimensione di energia. Straordinario. Puoi chiedergli se ha un messaggio per te. O per noi. Dice che voleva far vedere qualcosa. Ok, concediamogli di guidarti. Prima però mettiamo totalmente in protezione la tua parte animica, spirituale, energetica. Facciamo in modo da proteggerla da qualsiasi interferenza, da qualsiasi intrusione. Nel momento in cui una sfera di luce si sarà completamente formata intorno al tuo corpo eterico, segui questa figura di luce e andiamo a vedere cosa vuole, vuole farti vedere. Mi fa vedere un altro sole. Dice che... È che viene da quest'altro sole, il sole centrale. Come è fatto questo attrezzo? Mi l'energia del sole centrale che sta arrivando nel nostro sistema. Che sensazioni stai provando? Sento il cuore forte, una sensazione, è una sensazione forte, emozionante. Ok, è una, sensazione che... tipo... è una sensazione che riconosci come già vissuta, che riconosci come tua o è una sensazione nuova? No, è nuova perché non, non, non sento questa esperienza come qualcosa che ho vissuto. Ok, allora continua a viverla e a prendere informazioni, intanto faccio delle altre domande a Viviana. Se dovessero esserci difficoltà di qualsiasi genere, alza una mano, chiedimi aiuto e arrivo immediatamente. Viviana, cosa sta succedendo da te? Cosa stai vivendo? Non riesco a vedere persone o altro rispetto a quello che vedevo prima, però è come se non fossi di quel posto. Sono, sono, andata, sono andato lì per, per prendere l'energia degli alberi e della natura per capire cosa mi aspetta dopo, però non sono di quel posto. Ok, ma è comunque un posto fisico? Sì. Ok. Cosa stai provando come sensazione? Mm. È, come, è come se dovessi vivere una nuova esperienza. Una nuova esperienza. Lasciati andare, entra in quell'esperienza e dimmi cosa accade. Sento come se mi chiamano da un'altra parte. Ok, allora facciamo in modo da proteggere il tuo corpo eterico con una sfera di luce, mettiamolo in protezione, in modo tale che niente e nessuno possa interferire e possa nuocere al tuo corpo eterico. Quando la sfera di luce sarà completamente chiusa e starà avvolgendo il tuo corpo eterico, dammi un cenno, dammi l'ok, ok, e procediamo, benissimo. Entra pure in quell'esperienza, lasciati guidare, segui la voce che ti chiama. Cosa sta accadendo? Cosa senti? Cosa provi? Sto, sto cercando di capire perché c'è tipo una stanza piena tipo di tipo uova tipo uova prova ad avvicinarsi come... è come se è come se fossero embrioni che nascono da quelle uova, però sono separate dai, dai corpi. Qualche dato riesce a ricondurti a qualcosa di conosciuto? Mm. Allora, dobbiamo capire dove ci troviamo. Al mio 3 ti arriverà... Una percezione, una voce, un nome. Qualcosa che ci ricondurrà al posto dove ti trovi. Uno, due, tre. Cosa ti arriva? Non lo so, mi viene in mente il colore ocra e grigio. Ocra e grigio. Ok. Oltre te non c'è nessun altro. È solo un richiamo o senti qualcosa di fisico, di energetico? No, ci sono... Al altre presenze fisiche sono materiali ma mm, diversi tipo, mm, tipo magri di quel colore che è venuto in mente prima riesci ad interagire con qualcuno di loro mm. so. adesso è come se stessi guardando quello che fanno Okay. stanno prendendo mettendo a posto e prendendo questi, queste uova dove le stanno sistemando? In delle specie di. come se fossero in una stanza infinita con queste cose come se fossero tipo scaffali con, con queste uova vedi qualche apertura che possa ricondurti ad una finestra o una apertura dalla quale puoi guardare? La stanza è aperta. Ok, è aperta ma c'è qualche punto da cui puoi guardare, all'esterno della stanza cosa c'è? Sì. sì. Ok, portati a quel punto e dimmi cosa vedi. Fatta tipo di terra secca e poi ci sono delle specie di, non sono proprio palazzi, però li chiamo palazzi per, per capire, e sono tipo a punta. Un posto che non puoi ricondurre a ciò che conosci? No, no, non riesco, no. Ok, continua questa esperienza. Continua questa esperienza, continua a prendere informazioni, cerca di trovare il modo per avere un messaggio. E intanto, se dovesse esserci necessità, mi chiami, torno da Johnny. Johnny, cosa sta accadendo? Lì da te cosa succede? Praticamente, so questo, prima questa sera ho preso una figura più figura, ma che in realtà non è una figura, se lo vedo molto alto. E mi, mi, mi indica un, un posto dove c'è il sole, okay. che è il sole nostro, ma un altro. E mi dice che la coscienza sta pulsando da lì, e poi mi fa tipo delle, dei cerchi. Proprio che da lì eh, questa luce, questa energia che arriva, sta a, a, dappertutto no? e e mi dice che questa luce di questo Sole prima non arrivava qua, arriva adesso. Ok, grazie a questa luce cosa è che cambierà in noi? E mi dice che la potenza arriva da lì, che, e, che praticamente questa luce sta arrivando, la luce di questo Sole comunque si connette anche con il nostro Sole Okay. c'è questa espansione di coscienza eh? e poi io gli ho chiesto perché però ti vedo come senza forma energia no? che nel futuro saremo tutti energia non saremo più corpo saremo così certo. cambieranno le nostre vibrazioni allora ti chiedo se riesci intanto ad andare all'esterno del nostro globo, in un'atmosfera dalla quale puoi osservare cosa accade sul nostro pianeta, se riesci a portarti ad una dimensione superiore dalla quale puoi vedere, percepire sentire o sapere cosa sta accadendo, cosa accadrà e se lì incontrerai qualcuno, qualcosa che possa aiutarci a capire stanno cercando di far sì che questa energia di questo sole non penetri nel nostro pianeta ma stanno cercando di bloccare chi è che sta cercando di bloccarlo? quello che visualizzo a livello di sensazioni è come se ci fossero tante razze che hanno lo stesso scopo di cercare di bloccare questa energia, ma in realtà vuole vincere una. Lo scopo è comune, ma non una vuole prendersi il premio. Ok. Tra tutte. Se questa energia arrivasse, vediamo se riusciamo a chiedere questa informazione, arrivasse a noi, cosa accadrebbe? Di tutto. Ci ricorderemo di tutto. Ok. Quindi la consapevolezza tutto. Ci ricordo oh. tutto, tutto quello che è successo anche nell'altro mondo. Ok. Un'ultima domanda. È come che ti ricordi il percorso, capisci tutto il gioco. Ok, quindi un risveglio totale, una consapevolezza totale. Ok, un'ultima domanda. Riesci a metterti in contatto con qualche presenza, qualche entità, qualche forma energetica che ci possa dare ulteriori informazioni, ulteriori messaggi, diversa da quella con cui eri in contatto. c'è già. Ah, ma c'è cioè, anche quello che ho detto prima l'ho canalizza, canalizzato qualcosa che cioè, non ero io quando ho detto okay. finisce tutto ok, okay. bene, continua a vivere questa esperienza per... è una donna una donna? sì, è, cioè, la sento femminile come la sento essere femminile ok da che dimensione arriva? riesci a percepirlo? viene da un altro pianeta ok un'altra galassia riesci a farti dire anche come si chiama il pianeta da cui arriva? Ah, mi arriva Iksu o Uksu Iksu o Uksu, Uksu. Uksu. Iksu, o Uksu ok continua a vivere questa esperienza tra qualche minuto tornerò da te. Intanto, Viviana, cosa sta accadendo lì da te? Mentre guardavo fuori, che cercavo di capire dove ero, okay. mi, mi ha tipo preso per mano um, questa um, quest altra cosa, diciamo, più, più grande di me, e mi ha chiesto cosa stavo cercando. Io gli ho detto che stavo cercando di capire, e che, perché ero lì e mi ha detto che sono di lì che, che provengo da, da quel posto e mh, io sto nell'altra scena dove c'era il prato perché è come se sapessi che dopo devo andare lì e quindi sto facendo, perché voglio um, è come se loro fossero mh, se venissero qui anche se non lo sappiamo Ok. Siamo... è come se fossimo come loro. Ok. Riesci a chiedergli come si chiama questo posto? si mm. arriva. So, mi esce un nome che mi, che mi era già uscito, ma tipo itus. etus etus etus hai accanto a te chi prima ti ha detto che ha ti ha dato quell'informazione? Sì. Ok, chiedi a lui. Lui o lei, lo percepisci come femminile o maschile? Non, non credo. Non credo abbia un sesso, però lo percepisco come maschile. Ok, prova a chiedere a lui qual è il posto da cui loro vengono e come si chiama. È come se um, non... Mi ha fatto vedere tipo l'immagine di alcune navi come se loro non avessero un posto, come se li spostassero in continuazione. Ok, chiedigli la loro origine qual è, anche se ora non hanno un posto da dove arrivano, qual è l'origine da cui tutto parte? a vedere un pianeta scuro, ma non, non riesco a sentire nessun nome. Ok, riesci a spostarti verso quel pianeta? Sì. Ok. Quando arrivi e ci sei, dammi ok. Cosa vedi? Cosa percepisci? Cosa senti? Non riesco a capire bene, è come, se, è come se si fossero quasi estinti e quindi sono dovuti andare via. Ok, osserva più dettagli, cerca di trovare qualcosa che possa esserci utile come informazione per comprendere. Mano a mano che ti muoverai, sempre di più ti arriverà una percezione, ti arriverà il nome del posto in cui ti trovi Che percezioni hai? Mm. Uh, continuo, continuo a sentire la sensazione come quando, come quando devi scappare da un posto. Cosa vedi intorno a te? Mm, vedo questo... Mm, mm. Nero, come se proprio la Terra è diventata la Terra intesa come mm, sotto i piedi, che è proprio nera. Ok. È proprio nero, è diventato nero anche proprio il pianeta, come se si fosse bruciato. Ok, allora blocca l'immagine in questo momento in cui ti trovi e ora conterò da 10 a 1 e mano a mano che conterò andrai indietro nel tempo, come se ci fosse un rewind, il film che si è arrotola e va all'indietro fino ad arrivare al punto in cui è accaduto qualcosa su quel pianeta che ha generato quello che adesso sono le conseguenze che si stanno vivendo voglio che arrivi direttamente a quel punto 10 9, il film si attorciglia torna indietro 8 si arrotola 7 6 in modo velocissimo ti passa davanti agli occhi come se vedessi un film in rewind 5 4 3 2, 1. Sei all'esterno della scena, la stai guardando come se fosse un film. Cosa sta accadendo? È successo, è successo qualcosa proprio a livello fisico a questo pianeta che ha fatto in modo che loro cambiassero come, com, com, come esseri come se si fossero evo evo evoluti e, e quindi hanno dovuto poi scappare e cambiare vita ok stai vedendo la scena sì, tipo non è una scena sono tipo delle immagini ok quello che percepisci da queste immagini, che vedi in queste immagini? Riesci a decodificarle? Eh, riesco a vedere semplicemente... Del tipo il fuoco, delle cose mentre bruciano e poi come altre, sento come altre energie che hanno influito in, questo, in questa cosa che sta bruciando, in questo, in questo evento. Ok, torna indietro, lasciati portare in un posto sicuro dove puoi vivere un'esperienza positiva che ti fa stare bene. Dammi l'ok ok quando ti trovi in questa nuova esperienza. Cosa stai vivendo? Dove ti trovi? Sono Sono ritornata, a... mi sento nella situazione di quando ero più piccola, avevo più o meno 4 anni ed ero nel mio giardino di casa con un bambino. In questa in quest attuale vita? Sì. Ok, vivi questa esperienza, prendi informazioni, tra qualche minuto ti farò altre domande. Lasciati andare, abbandonati fa sì che tutto arrivi. Cosa accade da te, Giovanni? Allora, è come se stessero cercando di, come se volessero cercare di manipolare il campo elettromagnetico della Terra, Ok. distorsionarlo. Sempre quell'entità di cui mi parlavi prima? Sì. Ok. Cosa stanno facendo per mettere in atto questo piano. Stanno agendo da fuori, tipo sull'atmosfera, sulla stratosfera, ma prima che stanno costruendo, stanno facendo le cose fuori dalla Terra e vedo che fuori ci sono, cioè, come se ci fossero tanti navicelli, tanti, tanto movimento perché quelli che hanno interesse di controllare non, è, non vadano oltre. È come se ci fossero quelli che non intervengono per rispettare l'esperienza che viviamo, a controllare che però nel sistema di tutto quello che accade non si vada oltre per evitare… Mi arriva quello che è successo su Marte, che il pianeta è esploso. Ok, nulla accade per caso. E mi arriva che siamo in un momento delicatissimo perché è come se si, se si fosse sul filo del rasoio sull'andare oltre, no? e, e mi arriva che spesso in passato lo sbaglio è stato proprio il fatto di non avere l'equilibrio di capire qua che si era vicino all'oltre e non si doveva oltrepassare quel limite. Okay. Mi ha parlato di evitare che accada ciò che è accaduto su Marte. Riesci a portarti indietro nel tempo ed a analizzare, vedere, osservare dall'esterno, senza entrarci dentro, quelle scene per capire cosa è accaduto su Marte. A me è arrivata la parola Marte quando lei ha detto pianeta. Ok. E poi dopo mi è arrivato che il pianeta imploso è come se ci fosse come se l'elettromagnetismo del pianeta fosse stato disequilibrato fossero stati tolte delle risorse al pianeta che hanno fatto sì che il pianeta Perdendo queste risorse, reagisce, reagisce così per poter poi ricrearsi. È come un naturale passaggio: quando il pianeta viene deprivato dai minerali, dell'energia, viene deprivato della sua energia, della sua evoluzione, il pianeta come essere che è decide di, di ripartire da zero e quindi può esplodere. In quel okay. caso lì c'è stato un problema di magnetismo che, che io vedo un'esplosione proprio. Ok, tornando a quello che dicevi prima, quindi questa esplosione può essere una tempesta solare? Quello che mi arriva è come se anche su Marte sono andati in tanti e, e hanno abusato delle risorse, di tutto quello che poteva dare il pianeta. Cioè, mi arriva che la colpa è del, dell'abuso che c'è stato sul pianeta, del non rispetto. E dello stesso rischio che corriamo noi? Hanno detto che questa volta è diversa perché mentre questa volta loro, quelli che tengono alla terra non interagiscono per salvare noi, perché non siamo importanti noi a salvare, e salvare il pianeta è importante. Quindi è come se controllano che il pianeta comunque rimanga vivo, non accada nulla al di là della popolazione, l'importante è il pianeta, non, non noi ok bene questa è un'informazione importante comunque la colpa è nostra bene che sensazioni stai provando? stai bene? come, come, come la stai vivendo questa, questa esperienza? è un po' Come se già sapessi queste cose mi sembra la sensazione è quella di siamo ancora qua ancora ancora la stessa cosa come incredula come dire non ci credo che di nuovo la stessa cosa come se già l'avessi vissuta quindi sì. ok un'ultima domanda andiamo un po indietro nel tempo andiamo a vedere l'ultima volta che qualcosa del genere è accaduta cosa nel dettaglio è successo, con quali conseguenze. Per la Terra, chiaramente. Mi arriva, società molto evoluta nel... nel nell'atlantico e mi arriva massimo intelletto Mass massima potenza nucleare e nonostante il massimo intelletto la massima sviluppo si sono autodistrutti Okay. C'era al massimo evoluzione anche in amore e non se l'aspettavano perché c'era tutto: c'era l'evoluzione intellettuale, l'evoluzione dell'anima. E cosa che nel dettaglio è successo per il quale si sono autodistrutti? Deviati. Deviati. Sì, sono, è come se c'è stato qualcosa che riuscite a deviarli dal focus, che era quello della tecnologia, però in amore. Ok. Bene, ora ci muoviamo di lì e andiamo ad un'esperienza che ti possa far star bene, un'esperienza che piaccia alla tua anima, che ti dia sensazioni positive. Dove ti trovi? Mi sento in, in, come se fossi dentro il ventre del sole. Ok. Sensazione piacevole? Sì. Una sensazione a te conosciuta o nuova? La sensazione di casa. Di casa, ok. Benissimo, vivi questa sensazione, goditela fino in fondo, tra qualche minuto, ti farò altre domande. E torno dall'altra parte. Cosa sta accadendo lì da te? che avevo già visto c'è questa specie di, di, di sagoma di, di luce di fianco a me che mi prende la mano e che mi porta appunto su questa specie di, di, di nave dove giochiamo e, e dietro ci sono quelli che vedevo prima che però non sono più io ma sono a altri e dopo gli ho chiesto perché mi ha portato di nuovo lì e perché mi ha fatto vedere quella cosa prima del pianeta e, e mi ha detto di ascoltare quello che stava per dire lei, Johnny, e poco dopo ha parlato del fatto di autodistruggersi e, e poi mi ha detto che ha, ha bisogno di che è come se ci potessimo salvare ma ha bisogno anche di noi della nostra collaborazione perché è come se alcuni stanno involvendo e altri stanno evolvendo è come se ci fosse da qui a poco una spaccatura totale tra involuzione ed evoluzione il mentale de, de, di noi cosa, sì. cosa accadrà in quel momento mm. chiedielo se puoi mm, vedo come questi questo che mi ha stretto la mano per salire ne vedo tipo diversi che fanno la stessa cosa con altre persone non tutti ma, ma alcuni Ed è come se quelle persone già sapessero. Ok. Eh, però hanno bisogno di essere aiutati da quelle persone, non possono fare tutto da soli. Non riesco a capire cosa debbano fare di preciso, però... Adesso vai ad un momento... che richiede di essere risolto, qualcosa di bloccato, qualcosa di accaduto che ha generato qualche situazione, emozione, che va sciolta o risolta. Cosa sta accadendo? Non so, vedo un... come quando... quando è come se fosse il momento di, di quando siamo stati creati. Okay. Mm. cosa stai provando mm. Mm. sono un po confusa confusione confusione cosa accade intorno a te osserva meglio cosa pieno di animali, di natura. Animali, natura. Allarga lo sguardo, guarda un po' più in modo aperto. Dimmi cosa ti arriva. È come se... È come se fosse tipo il momento prima che, che fossimo noi sulla Terra. Quasi come se non si aspettassero che diventassimo un virus per la Terra. Chi è che non se lo aspettava? Sempre questi che vedevo prima. E grazie a loro se siamo qui o non c'entrano mm. con la nostra creazione? loro dicono di sì dicono di sì perché? È come, se, è come se loro fossero delle specie di operai nel senso che lo fanno ma fossero guidati da qualcun altro. E chi c'è dietro? Mm. Non so, vedo un'immagine di... di... Mm. alle ali, però anche tipo una coda lunga. Vai al volto. È tipo un... Lo so, cambia perché riesco a vedere un, un viso, però poi dopo vedo una specie di faccia, tipo come coccodrillo. Okay. E, e, e cambia continuamente: riesco, eh, cambiano tra, tra questa faccia che vedo e, e quest'altra. Quest Chiedigli di mostrarsi con la sua vera identità. Ordinaglielo. Cosa avevi? Ah, tipo, la pelle è come quella del coccodrillo, però il viso è più piatto, più come il nostro, e ha queste specie, io le chiamo corna, ma non so se sono davvero delle corna, delle protuberanze verso l'alto, diciamo. È... Ok. Brutto. Allora, al mio 3 ti troverai in una scena che... Genera piacere, che ti fa stare bene, che ti dà emozioni positive e che ti ricaricherà fortemente di energia. Uno, due, tre. Ci sei dentro. Cosa vedi? Sono se sempre, sempre in questa vita a casa di mia nonna. Ok. Perfetto. Vivi questa scena ricaricati riempiti di emozioni positive Tra qualche minuto ci avvieremo alla conclusione intanto Giovanni, tu cosa vedi cosa percepisci come stai io quando lei ha detto ha parlato di questa divisione netta mi è arrivato che così come c'è qualcuno che evoluziona, qualcuno che invece di evoluzionare va indietro chi evoluziona deve distaccarsi dovrà distaccarsi in qualche modo dalle persone che non seguiranno l'evoluzione e poi ho visto il mondo che si trasformava in due mondi e che chi non ha evoluzionato continua a fare l'esperienza in un mondo con tutte le dinamiche e, e che ci sono e chi invece ha capito che insomma vuole fare un'altra cosa, vuole evolversi, vive in quest'altro mondo, è come se ci fossero due terre, una energetica e una materiale un'altra materiale. Ok, allora... E ho chiesto com'è possibile, nel senso come faccio ad andare in quella materiale, cioè non muoio, cioè in teoria dovrei morire, no? Sì. E mi è arrivato che quando ricordi hai la coscienza, la morte non è più necessaria. Ok, chiaramente. Bene, allora, al mio 3 vi troverete di fronte ad una grande, immensa luce. Sarà la porta di un tunnel di luce che ci riporterà nel qui ed ora, lentamente ci riporterà ad acquisire la temperatura della stanza, del corpo e tutti i dettagli che vi circondano. Mano a mano risaliremo e mano a mano che percorreremo questo tunnel tornerà un equilibrio straordinario, una grande energia e una grande vitalità, fino al punto in cui conterò tre e riaprirete gli occhi. Ora al mio primo tre entrate nel tunnel, 1, 2, 3. La luce vi avvolge, lentamente sale l'energia, vi caricate fortemente, armonia ed equilibrio arrivano in modo importante, E al mio 3 si apriamo gli occhi 1 2 3 marco da te come procede tutto a posto ancora un paio di file da scansionare ma adesso arrivo eh? benissimo, benissimo. Sì, te, sì. Sì. Sì. intanto chiediamo a viviana e Giovanni cosa hanno provato a parte quello che ci hanno riferito <ride> se razionalmente ci possono riferire l'esperienza in poche parole vai Gianni, parti tu <ride> eh, all'inizio ho avuto una grandissima tachicardia quando sono arrivata con questo essere di luce perché avevo la sensazione di essere su una navicella no? solo che poi ho capito che non ero una navicella e ho cominciato anche a sudare un po', però in generale ero tranquilla, ero un po'... Beh, c'è stato bello, no? nello stesso tempo da una parte eh, è come se sapevo già, come se avessi già visto alcune cose e dall'altra parte ero incredula per questa esperienza di questa luce, di questo altro sole che dicevano non vogliono far arrivare la luce di questo sole qua, e stanno facendo un lavoro attorno al pianeta per non farlo arrivare, e questo lavoro però è molto delicato perché potrebbe in qualche modo interagire col campo magnetico e questo potrebbe creare dei problemi, Insomma, certo. però molto bello. Certo, bene. Tu Viviana? Ehm, quella cosa che ha detto lei della tachicardia iniziale è una cosa che mi è successa anche a me, nel senso che in realtà non era una cosa negativa però ho notato proprio che mi sono aumentati i battiti ehm, e, e, non so bene il motivo però è successo e, e poi dopo mi arrivavano continui, eh, molte cose che poi dicevo dopo mi arrivavano molto da, le, da, da lei quasi come se ci fosse un interscambio di, di informazioni e, e poi è come se i posti che vedevo non li, ovviamente non quelli di questa vita, è come se li vedessi, non li conoscessi, però è come se allo stesso tempo li conoscevo, non, non so bene spiegare la, la, la sensazione, perché è una, una cosa un po' strana, e, quindi era uno stato un po' di, di confusione, però di tranquillità e di, di curiosità un po' particolare. Vai Johnny, dimmi tutto. Che praticamente quando lei parlava del pianeta, a volte mi veniva da parlare anche a me, eh, o per sì, confermare quello che lei stava dicendo, <ride> oppure da quello me. che lei diceva, mi sembrava di ricordare anch'io che effettivamente era successa quella cosa lì e mi arrivavano altre informazioni. Anche Eravate un po' con me è capitata dai. la stessa cosa. Eravate un po' connesse. La cosa straordinaria è che intanto Vincenzo Maccone ha mandato un messaggio che ho messo anche in bacheca, e confermava quello che tu stavi dicendo perché mi dice che il mese scorso c'è stata una tempesta solare dove hanno visto un'astronave grande quanto la terra contrastare questa energia e quindi mi diceva quello che dice coincide in realtà in più avete dato delle informazioni pur non sapendo che io le avessi già ricevute da altre fonti per esempio l'informazione che ci sono tante navi intorno al pianeta in questo periodo è un'informazione che mi è arrivata da più fonti diverse da diverse parti del mondo in più l'informazione che eh... È un momento di cambiamento, eh, che, che si sta eh, di, si, si separerà il mondo, diventeranno due energie diverse, eccetera. La stessa cosa mi è arrivata anche da altre fonti, ma anche oggettivamente parlando, eh, nelle zone di Torriglia, ma in tante zone in Italia, gli avvistamenti sono aumentati fortemente in questo periodo. Non a caso avete dato delle informazioni, tu prima non hai visto l'altra sessione, l'altra diretta, Giovanni, infatti eri con la tua sessione in, in, ed è straordinario perché non, non hai informazioni di quello che abbiamo detto prima, ma alle 18 abbiamo parlato di Marte e abbiamo parlato di quello che è accaduto su Marte. E tu quello che mi hai dato come informazione, ha confermato quello che Carlo Dilitta questa sera ha dato come informazioni scientifiche da ricerche fatte di ciò che è accaduto su Marte e il fatto che c'è ancora acqua, c'è ancora possibilità di vita... E probabilmente esiste già una colonizzazione da qualche anno che nessuno ci dice perché è tenuta segreta, ma probabilmente si può tornare immediatamente su Marte perché è vivibile. Tanti dati interessantissimi, davvero. Bene, noi quando Marco è pronto passiamo alla parte finale. Sì, allora ci sono, eh. Allora, beh, partiamo allora un attimino che adesso torno anch'io. Io do intanto il monitor completo a Marco, sì, sì. in modo tale da fare insieme l'analisi finale. Viviana, Gianni, non vi muovete, restate pure lì, no, e poi ci saluteremo tutti insieme alla fine. Ci sono, ci sono, un attimo che... Perché... Eccoci qui, allora, beh, questa è la siamo inedita, non cioè inedita, perché io ho fatto vedere qualcosa già in preview, eh? sì. quando, non so se hai visto, ma forse tu Vincenzo è riconcentrato con, eh, con l'ipnosi. Allora, adesso qui è un po' la regia che, usiamo eh. Ok, selezione, la teniamo, così se... Sì, allora, vediamo un po' se riesco a vedermi, io qui non mi vedo in questo frangente. Intanto che tu metti a posto questi ultimi dati, è preciso due o tre dati, io ho utilizzato questa sera il grande aiuto di Giovanni e di Viviana, che sono persone con le quali lavoriamo spesso quindi di una facile inducibilità quindi avete visto che molto rapidamente sono entrati in uno stato molto profondo c'erano dati oggettivi in Viviana che era in primissimo piano si vedeva la flappazione degli occhi la rotazione dei bulbi oculari quindi eh, c'erano dati inoppugnabili sul fatto che era in ipnosi profonda con loro abbiamo fatto un bel lavoro quindi chiaramente utilizzo per questo tipo di eh, sperimentazione mi avvalgo di eh, supporti di professionisti che comunque hanno già vissuto questo tipo di esperienza e quindi facilmente arrivano in quello stato che ci serve eh, i dati erano davvero eh, oggettivi perché c'erano dei segnali chiari la cosa fondamentale che ci permette anche di capire come funziona l'ipnosi come avete potuto vedere è che non esiste perdere se i sensi no? qualcuno a volte dice eh, portami in trance non voglio ricordare niente è impossibile tranne alcuni casi, pochi casi di amnesie naturali il resto è tutto perfettamente cosciente, arrivano immagini, arrivano percezioni, arrivano suoni, il corpo in alcuni casi è catatonico, in altri casi è eh, sonnambulico, quindi totalmente morbido, ma si perde la connessione col corpo, in altri casi si mantiene la connessione, per esempio la differenza tra Giovanni e Viviana era appunto quella, Viviana era totalmente abbandonata, Giovanni invece manteneva la connessione col corpo, tuttavia le arrivavano velocissimamente immagini e la forza della doppia induzione è appunto mettere in connessione due soggetti che hanno a volte la stessa visione e le stesse percezioni, quindi nonostante erano scene diverse, arrivavano immagini. A questo punto la parola a Marco per eh, la sì, parte sì, di analisi sto, dei dati. Quindi non vi torna... Sto tornando in me in questo momento. È <ride> grandioso. Allora, è che, come al solito il fenomeno ha avuto un suo massimo picco, quando c'è questo massimo picco, eh, tutte le interazioni aumentano la loro forza, quindi... Praticamente verso la fine, diciamo, ecco io qui ho tenuto come di solito eh, la traccia cronologica, ora non so se tu hai tenuto il tempo, più che altro per vedere eh, a che ora è stata eh, effettuata la sessione, perché sono sessioni brevi, medie, lunghe, sì. dipende dal... Ecco, allora questa è dalle 21.48, perché all'inizio, eh, soprattutto per chi stava assistendo, adesso non so com'era la qualità, eh. Eh, però c'erano vo eh, volti eh, diciamo eh, abbastanza scomposti quindi adesso questo non è il risultato adesso andiamo a vedere chiaramente il risultato dunque questo è stato mostrato anche prima va bene andiamo al fotogramma numero 192 si riesce si riesce a vedere si riesce a vederlo eh sì, straordinario eh, perché, eccoci qua, C'è io... un volto io dire... che si vede in maniera molto molto nitida e perfettamente anche riconducibile ad un volto reale, quindi qualcuno potrebbe anche riconoscere quel volto. Anzi, sì. diteci se vedete in quel volto qualcuno che conoscete. Ricordiamo che Skype spesso comprime il video, quindi adesso che noi lo stiamo osservando in statico più grande, magari si vede anche meglio. Eh. Prima non so se si vedeva bene e possiamo notare anche la sua permanenza su più fotogrammi, vedete come arriva, come emerge e poi come scompare. Sì, sì. Nell'ambito della stessa sezione al fotogramma 483, è un po' flebile, sembrerebbe il volto di un, di un, di un anziano forse, molto, sì. non so se riesce, è un po' flebile, eh? gli sì, occhi, sì. il naso. Mezzo busto quasi. Certo, certo, si vede. Sì. Eh, c'è un altro poi... che però, andando appena, appena più avanti, ce n'è un altro che esce da sotto più, ancora più nitido. Dove? Que allora, c'è questo, c'è questo. Avanti, Quello... Portando avanti il fotogramma, ne è uscito un altro da sotto, ah, chiarissimo proprio. Sì, vediamo. Allora, sì, così è più chiaro. Dov'è che lo vedi? L'avevi visto prima? Sì. Eccolo qua, eccolo, eccolo, nella parte più scura. Ah, li... pa... ti riferisci a questa parte? Poi il eh? movimento, Marco, Proprio al centro del fotogramma è uscito una, un volto proprio nitidissimo, nella parte più scura, forse andando all'indietro, non lo so, se andando avanti o all'indietro, ma muovendosi da questa, eccolo qua, eccolo qua, da sotto, vedi un naso che esce dal basso. Ma, dunque, forse stiamo dicendo la stessa... La stessa cosa. Io sto guarda, io sto osservando principalmente questo. Questo per è perfetto in questo momento, chiarissimo, ok. Questo qui ti dicevi tu. Io questo dicevo, eh? Sì, sì, no, c'è anche, anche un altro muovendo andando avanti e indietro nei fotogrammi Questo è chiarissimo, è nitido. Una, bisogna, niente, bisogna mettersi lì perché a livello percettivo, magari no, vedete, sono molteplici anche. O è lo stesso in fase di spostamento, o semplicemente sono più realtà che si sovrappongono, eh. Anche. Dunque, poi lo andiamo ad analizzare al meglio. Certo, certo. Andiamo a vedere adesso, queste invece delle 21,55. Allora, mm -mm -mm. Allora, abbiamo qui al programma singolo sì, questo, 193. Anche questo Eccolo. in particolare. Allora, vediamo un po' se riesco. Eh. Potrei anche metterlo più in risalto, eh? Vediamo un attimo. Sì, è, è nitidissimo, eh. I capelli, il naso, la bocca, gli occhi. Un po' immerso nella nebbia, nella sì, nebbia sì. elettronica. Sì, sì. Fenomeno pazzesco, questo. va mia. <ride> sì, guarda. Adesso poi vediamo. Io, qui, ho, la, ho mantenuto acceso eh, la, il sistema, quindi eh, anche temporale, vediamo se può venire fuori qualche altra cosa. Perché in genere, quando cominciano a emergere così, eh, i canali, diciamo, sono abbastanza sincronizzati. Allora, vediamo. Eh. Questo, invece,. Il, al fotogramma 185 sì, straordinario questo è l'ultimo quindi è di, di picco proprio sembrerebbe volto di una donna una donna o un bambino, si sì, ha sì. sì. stra ah, delle strane, ci sono come delle brecce, ci sono delle strane punte qui però è tipico di queste immagini, si creano queste, queste diciamo que questi spacchi nell'intera nel, nell matrice dell'immagine e poi emergono questi particolari questo è più verosimile eh? diciamo Vedi? sì sì è pazzesco certo ancora ci sono delle spurie video ma sì, ma è chiarissimo, è Una... eh, davvero sì. chiarissimo, è, è, è come è un, bambino, è un bambino, è chiarissimo. Sì, sì, è qui, tanto puoi vedere appunto il mio schermo, ti stai vedendo anche tu nello schermo, perché con questa pluriregia io <ride> faccio così, così almeno, ecco, eh, ho dovuto un po' modificare la configurazione per riuscire a gestire più videocamere, quindi faccio ripartire il segnale, ma posso bloccare in qualsiasi momento il segnale, e nel segnale, ecco, facciamo un attimo, un attimo soltanto perché sennò mi parte, allora, eccoci qui, tutto un po' macchiavellico, eccoci qua. Cioè io metto i nostri amici a ragionare, no? Ci rendiamo <ride> conto di cosa c'è intorno a noi che non tutti percepiamo, poi ci sono persone che hanno connessioni particolari che eh, diciamo, normalmente sono in connessione con, queste, con questa dimensione delle energie sottili perché noi siamo concentrati sulla materialità, sul, sul corpo, perché siamo abituati a percepire la materia ma noi non siamo fatti di sola materia e siccome tutto è energia siamo immersi nell'energia e il mondo dell'aldilà non è l'aldilà, è l'aldiquà, è, è, è insieme a noi. Dobbiamo soltanto affinare i nostri sensi che abbiamo già innati per poter arrivare a percepire. Allora, adesso lo sto bloccando, vediamo un po' se... Per caso capita, perché è molto bello, perché se viene fuori eh, una singola manifestazione è possibile andare... Eh... A ritroso, sino al segnale matrice, già l'ho fatto vedere questa, eh, questa prova già l'ho fatta ed è molto bello, vediamo un po' eh, adesso dopo che c'è stato il massimo picco, è proprio un canale aperto, anzi sono più canali aperti che si sovrappongono, davvero straordinario. Sì, sì, ma guarda... Vediamo un po' se... Io sono... amo molto qui, però qui non è che si vede molto. Proprio in ultratempo reale, eh? Quindi in questo momento non c'è registrazione, c'è proprio ferma immagine del, del segnale generato. Vediamo un po'... Ci sono una marea di domande, sicuramente poi risponderemo a tutti chiaramente dopo magari andando nei messaggi uno per uno perché sono davvero tanti eh, non, cioè, chiaramente eravamo concentrati Il su altro non siamo riusciti a uh, leggerli o a farli vedere eh, ne ho messo utilizziamo questo tipo di segnale che visto così <ride> è praticamente è nullo andandolo a mettere fuori fuoco chiaramente si crea questo tipo di comunicazione questo ritorno eccoci come che ritorno, ritorno ritorno da te così eccoci qui un po' sì eccoci qui Vincenzo eccoci, eccoci qui perfetto faccio entrare anche Viviane e Giovanni in modo tale che possiamo poi salutarci tutti insieme <ride> sì, sì, sì, non è, ma mh, sperimentare questa cosa uh, richiede veramente un, un a livello proprio psichico, metapsichico, un, uh, un fortissimo impegno e beh, immagino, è stata un'esperienza davvero straordinaria Bene, bene Allora Marco, noi eh beh, non abbiamo parole per ringraziarti, sei stato davvero... Sì, voi, voi, mi spiace che questa sera sono stato poco di compagnia cioè, ho fatto altro sicuramente. Eh beh, era normale. No, no, ma io quando sperimento devo, devo, devo assolutamente isolarmi. Adesso, ripeto, adesso sto gradualmente, recupero anche un po' di dialettica che ci sta. <ride> sì, perché entrano in gioco quelle potenzialità, diciamo, di, di, di medianità che hai, che vanno a fare la differenza, perché non è il mezzo, e la, la macchina, è tutto l'insieme. Guarda, il bello è poter veramente potersi mettere lì e, e poter far osservare um, questi, questi fenomeni, perché sono effettivi, siamo proprio nel concreto in questo, in, in questo caso e c'è ancora molta c'è ancora molta energia. Sento <ride> certo. un po' così. E, um, è un fenomeno di medianità fisica, anche questo. Bisogna soltanto capire esattamente su che cosa si erge. La fisica quantistica spiega tantissimo che cosa accade a livello proprio fotonico, a livello mh, di elettroni. Eh, bisognerebbe andare a sondare a livello proprio intrinseco. Certo. Perché potremmo trovare veramente delle spiegazioni che... Molto diciamo, sono interessanti. Assolutamente. Questo, questo è quanto. Allora, noi abbiamo una marea di messaggi. Chiedo a voi se vi va... Alla fine magari con un po' di tempo riguardarvi la diretta, o meglio, certo. riguardarvi i messaggi e rispondere per ognuno di noi, perché sono domande per te Marco molto specifiche, la maggior parte, eh, ah. qualcuna che è rivolta ah. alle esperienze che facevano Vivane e Giovanni, qualcuna che è rivolta all'ipnosi, quindi un po' tutti ce ne andremo a rivedere e vi daremo risposte. Quindi tenete d'occhio la chat, come dico sempre ai nostri amici, noi ci mettiamo, avete visto l'impegno professionista a disposizione, eh, la voglia il cuore, se questo che noi facciamo vi piace, anche voi potete contribuire ad aiutarci. Uno a crescere, se avete il like ancora in sospeso magari confermatelo, invitate i vostri amici a mettere il like alla pagina e condividete la diretta sulla vostra bacheca per far sì che questa informazione arrivi alle persone, a quante più persone possibile. Quindi grazie ai nostri amici che ci hanno permesso di entrare, come sempre nelle loro case, con tanta fiducia, e grazie a Giovanni, grazie a Viviana per la loro disponibilità, per il loro impegno, troverete in descrizione tutti i riferimenti di Giovanni, di Viviana, di Marco chiaramente, in modo tale che chi volesse seguire eh, singolarmente ognuno di loro può farlo senza problemi. Il grazie più grande Marco a te, Avevamo fatto una promessa ai nostri amici, l'abbiamo mantenuta, sei stato grande come sempre e abbiamo yeah. un altro appuntamento che dobbiamo strutturare ancora dove faremo una eh, sperimentazione insieme al gruppo di sperimentazione che abbiamo strutturato nel tempo, e sarà una bella esperienza. Assolutamente, io Vincenzo ringrazio te, ringrazio Viviana, ringrazio Giovanni, ringrazio tutti gli amici che ci hanno seguito fino a quest'ora e che altro dire, noi siamo qui eh, molto volenterosi di poter portare la nostra esperienza, anche perché la condivisione è fondamentale, stiamo vivendo un frangente storico che è unico nel suo genere. Ho ascoltato qualcosina quando riuscivo ad ascoltare, quindi... Eh, nel corso appunto del, del, dell'ipnosi e quindi i tempi se, certamente sono maturi sono maturi per determinate ci siamo ho visto che anche connesso il nostro amico il dottor Gandola, Gabriele eh, Ciao, ovviamente Gabriele. il progetto Moebius è Gabriele Gandola Marco Luzzatto grazie a loro per quello che fanno quindi ci teniamo aggiornati e faremo sapere ai nostri amici la prossima data per la nuova sperimentazione grazie ancora di tutto condividete, condividete, condividete Buona serata. <ride> Buona serata a tutti, grazie. Ciao. Ciao.